Ciao, io sono Marco e bentornati in questa serie dedicata alla domotica. Oggi voglio parlarvi di questo piccolo accessorio che ho trovato su Amazon per caso. Eh, I feedback erano praticamente tutti positivi, quindi ho deciso di comprarne uno per testarlo. È un oggetto molto particolare, eh, funziona benissimo perché io ho già una settimana che lo sto utilizzando. È molto particolare perché? perché è piccolissimo e quindi si può riporre eh, nella scatoletta delle prese, quindi eh, rimane scomparsa e in più si può montare sia sotto un interruttore che sotto un deviatore io l'ho montato sotto un deviatore e con mia grande sorpresa questo non l'avevo letto eh, nelle istruzioni e neanche su Amazon se ne può montare uno per, per ogni stanza praticamente non dovete collegarne uno per ogni tasto quindi uno sotto, sotto ogni deviatore o uno sotto ogni interruttore se ne monta uno lui riesce a riconoscere gli altri tasti e quindi può funzionare benissimo. Io l'ho montato sotto un deviatore ma in quella stanza nel mio salotto come poi vi farò vedere ho montato due deviatori e un interruttore. ma tramite la propria applicazione che è un'applicazione dedicata che poi vedremo posso accendere e spegnere la luce e si configura anche facilmente con Alexa o con Google Mini. Questa sera vi farò vedere come viene collegato, quindi aprirò una presa, lo tirerò fuori e vi farò vedere come l'ho installato. In più vi farò vedere come si installa l'applicazione. L'applicazione comunque è la sua dedicata, ci mette 3 secondi a autoconfigurarsi e non ho avuto problemi, se devo essere sincero, anche sia con Ecodot che con Google Mini hanno trovato tutti e due l'apparecchietto in pochi secondi. Come vedete questo è l'apparecchietto. ci sta inserito a pennello eh, nella presa, qui c'è la N, quindi va inserito il neutro, qua c'è la L, va inserita la fase, come vedete ho fatto un ponte tra L1 e L2, in questa presa c'è il filo che va direttamente alla lampada, questo è il filo bianco, e questo è il filo blu invece che va nell'ultimo inserto, vedete dove c'è attaccata la presa. Posso sia comandare dalla presa che anche posso far funzionare. Ehi hey Google, spegni luce soffitto. Certo, spengo il dispositivo luce soffitto. Ehi hey Google, accendi luce soffitto. Ok, accendo il dispositivo luce soffitto. Come vedete anche da qui posso attivare e disattivare la luce. In più posso dire, ehi hey Google, spegni luce soffitto. Va bene, spengo il dispositivo luce soffitto. Ehi hey Google, accendi luce soffitto. Va bene, accendo il dispositivo luce soffitto. Ora tramite questo schema vi farò vedere come ho fatto i collegamenti. Ho preso la corrente, il neutro l'ho inserito qui dove c'è N e la fase dove c'è L. Poi ho creato un ponte con la fase e avrò collegato L1 poi ho fatto uscire il primo cavo che è quello che va collegato alla luce e il secondo cavo andrà collegato al deviatore vi ricordo che questo è lo schema per il deviatore se invece dovete fare eh, un altro schema come quello per l'interruttore dovete guardare le istruzioni eh, perché chiaramente il, il, lo schema cambierà Ora siamo pronti per scaricare l'applicazione, l'applicazione chiaramente l'ho scaricata su Play Store, ma c'è anche su iTunes, si chiama Ankuo Rec, eh, siamo pronti per installarla e poi collegheremo l'apparecchio all'applicazione. Questo rumore è l'apparecchietto quando viene installato in maniera corretta, eh, fino a quando non si installa l'applicazione continuerà a fare questo suono. Niente, quindi andiamo a installare l'applicazione, poi andiamo su Aggiungi dispositivo, chiaramente dobbiamo avere anche qui un account, inseriamo eh, la nostra password wifi e il nostro wifi, se sentite questo fischio vuol dire che l'apparecchio sta collegando la propria applicazione, come vedete, modulo 1, quindi vuol dire che ha riconosciuto in automatico l'apparecchietto. Ora non ci resta che andare su modulo, possiamo spegnere, come vedete, e accendere eh, il lampadario. Ora non ci resta che attivare l'applicazione su Google Home o Alexia. Andiamo su Google Home, chiaramente anche qui facciamo Aggiungi, configuriamo il dispositivo. Come vedete io Ankuo Rec, questo è il nome dell'applicazione, ce l'ho già inserito. Noi invece, voi invece dovete andare su Aggiungi Nuovo, Aggiungi Nuovo, cercate l'applicazione, chiaramente... Eh, la installate e vi troverà in automatico l'apparecchietto e hey in google spegni luce soffitto ok spengo il dispositivo luce soffitto e hey in google accendi luce soffitto va bene accendo il dispositivo luce soffitto ora possiamo andare sull'applicazione di Alexa quindi Cerchiamo Amazon Alexa, anche qui la configurazione sarà semplicissima. Andiamo in alto, sulla sinistra, clicchiamo, andiamo su Skill e Giochi, cerchiamo l'applicazione, come vedete ha un REC, schiacciamo, Installiamo anche qui la Skill, che sarebbe l'applicazione per, per Amazon Alexa. Una volta installata, ora facciamo ripartire l'applicazione di Alexa. Andiamo in basso sulla destra, dispositivi. Tutti i dispositivi. Red Switch, come vedete il dispositivo è stato attivato, ora dobbiamo cambiare il nome però, perché no Red Switch domani già non ce lo ricordiamo più, quindi modifica nome, chiamiamolo, luce, soffitto come avete visto anche collegare l'applicazione ad Alexa è stato semplicissimo ora non ci resta che provarla Alexa spegni luce soffitto Alexa accendi luce soffitto La nostra recensione termina qui, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se avete qualche domanda da farmi sul mondo della domotica, qualcosa che non avete capito, scrivetemi pure qui sotto, eh, sarò lieto di aiutarvi, buona serata, ci vediamo eh, nella prossima puntata.